Saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi eh, ti porto ancora una volta nel mondo del credito immobiliare, dei mutui, dei finanziamenti, insomma parliamo di soldi e lo facciamo con un grande protagonista del settore della mediazione del credito che è Samuele Lupidi, CEO di Alfa Credit. Ciao Samuele e grazie per essere con noi. Ciao Gerardo, grazie dell'invito a te. Allora, una breve nota su Samuele. Samuele è un grande esperto di credito immobiliare, ma eh, dal mio punto di vista ha saputo mantenere diciamo, la curiosità del bambino, il che lo porta, diciamo, a pensare sempre in modo creativo e innovativo. Che sono due aspetti, eh, diciamo, fondamentali per attualizzare un po' un settore che tendenzialmente è ancora un po' farraginoso. Prima di entrare però nel merito, insomma, di questi eh, temi importanti, volevo che insomma, Samuele ci parlasse un po' di eh, chi è Alfa Credit. Allora, Alfa Credit è una società di consulenza e intermediazione del credito, eh, quelle per capirci nate con il decreto 141. Eh, Nasce nel 2013, in effetti, eh, con il nome di Mutuipi eh, del gruppo IPSPA, che è un gruppo attivo nel settore eh, immobiliare, eh, soprattutto industriale. E poi nel 2020, quindi in piena pandemia, eh, con un gruppo di soci, eh, sempre con il gruppo IPI come azionista di maggioranza. Eh, rileviamo eh, parte delle quote di Mutuivi, entriamo nella compagine sociale con l'idea di far crescere l'azienda che fino a quel momento era rimasta diciamo, all'interno del gruppo per eh, attività del gruppo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme delle competenze elevate nel management eh, sia di primo che di secondo livello. Peraltro devo dirti che Alfa Credit, eh, per come l'ho scoperta io, è un'azienda che ha, insomma, ha dei, dei soci direi blasonati, ma anche un board, te, te compreso, di tutto rispetto, che non è una cosa così comune nel, nel settore. Sì, in effetti, come dicevo, abbiamo messo insieme delle competenze alte proprio perché eh, vogliamo fare qualcosa in più eh, rispetto a, al, al retail, eh, e basta nel settore della mediazione del credito, vogliamo eh, dare eh, diciamo, profondità no, di sguardo alla, alla nostra attività. Eh, quindi cerchiamo anche di fare la fase consulenziale eh, in modo attento eh, perché ci rivolgiamo non soltanto al retail, quindi alle persone fisiche, ai privati, ma ci rivolgiamo anche con una divisione specializzata al corporate finance, quindi ah, ecco. il finanziamento alle aziende e ritengo che bisogna essere specializzati e specialisti per dare a ciascuno il meglio uh, a, al cliente, perché non è allora chi sa fare corporate finance spesso. Anzi, direi che non sa fare il retail. È così come chi fa il retail non sa fare il corporate finance. Occorrono competenze, occorrono specializzazioni. Io sono per la eh, verticalizzazione delle competenze. Già eh, questo aspetto di cui mi parli, cioè l'orientamento alle aziende costituisce, diciamo, per la mia conoscenza del settore eh, un punto di differenziazione rispetto alla concorrenza. Quali sono altri aspetti che eh, creano distinzione, diciamo, del modello Alfa Credit rispetto ad altri? Ma guarda, Gerardo, diciamo che oggi l'unica cosa che può distinguere una società di mediazione creditizia dall'altra, ritengo siano due cose, e cioè il modo in cui entri in relazione eh, con il cliente, quindi l'attività, la prima attività, il modo in cui il cliente ti conosce e tu sei disponibile e veloce nell'entrare in relazione. E poi la consulenza, come dicevo, nella, nella, la competenza, scusa, scusami, nella fase consulenziale. Eh, alcuni pensano che la differenza la faccia quanti accordi hai con quante banche hai no? Certo, no? Certo, eh, certo. diciamo che questo non ritengo che possa essere eh, diciamo una, uh, una, un segno di distinzione perché oggi il mediatore creditizio e sempre più lo sarà eh, può entrare in relazione, anzi sarebbe preferibile che eh, esplorasse eh, tutto il panorama bancario per quanto possibile perché deve eh, trovare il prodotto su misura per il cliente questo fa un buon consulente quindi l'entrata in relazione con più banche anche come si dice in gergo offline cioè al di là delle convenzioni dirette deve essere il modo di gestire eh, la clientela eh, quindi come ci distinguiamo eh, per la parte consulenziale? Cosa ci distingue? Sicuramente il livello dei seniori, di, dei nostri consulenti. La competenza è estremamente elevata. Ecco, questo è davvero un segno di importante. Eh, la fase di formazione per noi è fondamentale, ma eh, di, eh, non solo la formazione tecnica, poi, ci torneremo anche su questo aspetto, magari se me lo consenti. Certo. Eh, perché la fase di formazione è importante anche per quanto riguarda le soft skill, no? Eh, sì. Quelli saranno i veri tratti distintivi eh, rispetto agli altri. Eh, poi la costruzione di percorsi istruttori, delle pratiche che possano risultare dei risultati generare scusami, dei risultati positivi o negativi che siano, ma in tempi brevi, in tempi accettabili. E per fare questo occorre organizzazione, occorre struttura, occorre dare ai collaboratori gli strumenti necessari. Quindi ecco, diciamo che tutte queste cose messe insieme credo possano fare la differenza diversità in un mondo che si sta sempre più focalizzando no? sul servizio al cliente. Quando parliamo di servizio al cliente non possiamo fare a meno di parlare anche di innovazione digitale. Io so che è un tema che come a me sta a cuore insomma anche a te e alla tua azienda. Qual è lo stato quindi ti chiedo dell'arte dell'innovazione innova, dell digitale proprio nel settore del, del credito? Ma allora, chiaramente in questo momento o nell'ultimo anno, oggi eh, leggevo anche, no? ma allora leggevo anche ieri, e dire la verità su, sui giornali specializzati, eh, no, si, si parla sempre di innovazione, di, di, di contatto, di modo di contatto, eccetera, perché la pandemia eh, per forza ha stimolato... No, la, la digitalizzazione de, dei processi e quindi diciamo che stiamo, stiamo crescendo tutti no? in tutte le, le, le società tutte le aziende, le banche perché devo dirti che fino a qualche tempo fa erano le banche in arretrato rispetto a qualche società di mediazione creditizia per la gestione no? del, del prodotto digitale e oggi diciamo che stiamo eh, che stiamo crescendo no? in, linea, in linea generale, eh, il bisogno che va soddisfatto eh, eh, ecco, come servizio al cliente è proprio eh, dare al, a, al cliente stesso la possibilità di entrare in relazione con te azienda nel momento in cui lui sente il bisogno, questo è uno dei fattori di successo Mm, cioè, io, io devo poter entrare in contatto con l'azienda anche il sabato sera o la domenica pomeriggio mentre sono a casa comodamente eh, seduto sulla mia poltrona che rifletto sul da farsi eh, col mio smartphone in mano quindi eh, questo è il modo giusto di pensare come servizio al cliente no ma che non può essere soltanto un mero eh, diciamo, elenco di rate eh, possibili da pagare per un certo tipo di finanziamento che io, che io chiedo. No? Um, ovviamente deve esserci dell'altro, è, è questo quello che bisogna costruire. Quindi, forte momento nell'ingaggio eh, e dopo si passa alla fase consulenziale che deve essere di, di qualità eccellente, come dicevo. Mm, siamo ancora lontani da, dall'ottimo, no? questo, questo è chiaro, c'è ancora molto di analogico, nonostante, ripeto, negli ultimi tempi eh, si è fatto moltissimo per andare verso il digitale, però tante aziende, soprattutto quelle più grandi, devo dire, no? che hanno già eh, molto molto mercato forse si sentono appagati forse eh, sai rivoluzionare un'azienda grande mentre devi continuare a produrre è difficile però siamo ancora molto analogici ecco questa è la vera sfida insomma consulenza, consulenza remota ma personalizzata al, al cliente che superi no? il classico simulatore rata, rata mutuo e poi soprattutto la grande sfida è proprio diciamo, il processo di, di raccolta documentale e l'iter ristruttore dove tu ben evidenziavi il fatto che diciamo, puoi essere anche diciamo ultra performante se però trovi ancora qualche collo di bottiglia nelle banche che pur stanno migliorando il problema poi dell'attesa dell'esito della luce verde e poi insomma fino all'appuntamento ecco per l'erogazione insomma sono ancora tempi eh, tutto sommato abbastanza lunghi c'è da fare sul piano digitale proprio per dare un'accelerazione diciamo a questo, a questo segmento di, di attività anche perché come Insomma, abbiamo già condiviso più volte anche la velocità del fintech, delle piattaforme di prestito eh, tra privati o tra prestatori e aziende. Quanto sono rapidi e veloci, sarebbe bello immaginare questo mondo applicato ai mutui. Cosa ne pensi? Assoluta, beh, assolutamente sì. C'è spazio, devo dirti, soprattutto per quanto riguarda la lending la di Generation no, sia. Di richiesta che di eh, finanziamento vero e proprio eh, l'attività fatto con eh, il crowdfunding eh, ci sono fondi che sostituiscono le banche perché sono più veloci nel eh, modello decisionale che molto è eh, rimandato all'intelligenza all artificiale a degli algoritmi eh, che eh, utilizzano l'andamentale della società per andare a vedere se sono finanziabili o meno la società o del privato no? Quindi certo. andando a vedere qual è il comportamento della persona o dell'azienda no? come come utilizzatore di sistemi bancari quindi sono tutte queste attività che possono assolutamente portare novità nel, nel mondo del Certo, non concordo, parliamo un po' di presente. Quindi un 2021 uh, che eh, insomma porta con sé eh, rischi, ma anche, ma anche opportunità. Quindi volevo un po' capire da te come vedevi questo mercato, diciamo sui vari fronti, stretta creditizia, sì, no. Uh, tematica legate diciamo alla, alla moratoria ehm, alle moratorie dei mutui dei finanziamenti ci sono un po' di punti interrogativi che, che, che insomma richiedono un po' di chiarezza e soprattutto è un buon momento per impostare una carriera professionale nella mediazione del credito? Allora ti dico sì e ti spiego anche perché secondo me eh, questa è un'ottima carriera per chi vuole lavorare in questo settore. Cosa sarà del 2021? Insomma, Questa è una domanda, come si dice, da, da un milione di dollari. No? Sì. Eh, il 2021 ritengo sarà un'incognita. Io sono un ottimista per natura, qualcuno dice che fare questa domanda a me insomma non ha gran significato proprio per il mio ottimismo ma sai a volte l'ottimismo ti dà la forza di superare certo. i momenti no però anche con uno sguardo pragmatico uh, questo devo, devo farlo assolutamente chiaro che in questo momento tutto eh, tutta questa tutta la pandemia ma anche se vuoi eh, l'azione del governo che è ritardata eh, i vaccini che non arrivano, cioè, se, se mettiamo tutte le cose insieme, oppure anche l'Eba che eh, ha emanato una direttiva per cui eh, dopo nove mesi i crediti eh, di, di moratoria, no, moratoria stabilita eh, da, dalla legge, eh, anche, do, anche con questo dopo nove mesi i crediti no, vengono trattati in modo come se fossero De deteriorati, ecco tutte queste cose insieme rendono il 2021 in effetti problematico, ma eh, noi che cosa possiamo fare in effetti? Perciò dicevo che è sicuramente una carriera eh, che bisogna tenere in considerazione, perché eh, passato questo periodo sicuramente eh, il consulente del credito ha un'autostrada davanti a sé, eh, siamo una rete di distribuzione a costo variabile, eh, dobbiamo alzare le nostre competenze come dico sempre, eh, ma attenzione perché questo? Perché le competenze medie o basse no, nel settore eh, possono essere sostituite dal machine learning eh, o addirittura si, si possono creare anche strutture di deep learning. No? che eh, emulano e imitano il funzionamento del cervello, ma le soft skill come l'empatia, il buonsenso, la comprensione dello stato d'animo unito a, ad alte competenze tecniche, ecco quella sarà la peculiarità che deve far eh, creare dei consulenti del credito che possono essere davvero il futuro il presente e il futuro di questa, di questa professione le banche hanno e avranno sempre più bisogno di reti come le nostre a costo variabile ma con queste competenze cioè quello che la machine learning il deep learning può sostituire no? le cose che possono essere sostituite le banche le sostituiranno ma altre competenze che attengono più all'umano non, non potranno essere sostituite Ecco, quindi competenza alta, attenzione ai soft skill, formazione continua, queste sono le cose che daranno profondità a, questo, a questa professione. Per clienti che vogliono accedere a un finanziamento mutuo o per consulenti del credito o potenziali tali che volessero avvicinarsi Alfa Credit, ricordiamo il sito web alfacredit.it che è ricco di, di contenuti ed opportunità di, di contatto. Samuele, guarda, siamo in addirittura ad arrivo uh, con i nostri tempi, quindi che dirti, ti ringrazio moltissimo per le informazioni che hai voluto condividere con noi e eh, sono certo tornerai allo sgabello nei prossimi mesi per darci ulteriori um, informazioni. Grazie, grazie Gerardo. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un, un servizio, un prodotto, un'idea da dedicare al mondo dei servizi immobiliari e vuoi presentarlo da questo sgabello virtuale, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola geraldopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto!